Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come risolvere questo anti-cheat Vanguard su Valorant anche problemi all'avvio quindi molto semplice un video brevissimo quindi innanzitutto dirigiamoci su Esegui oppure facciamo direttamente tasto Windows più R di Roma e scriviamo service.msc ok noi adesso stiamo entrando nei servizi ok? quindi scendiamo un po' più giù e troviamo il servizio VGC allora innanzitutto se a voi non c'è questo servizio non vi preoccupate ci ho fatto un tutorial su come risolvere un altro errore di. Valorant e ho fatto tutto attraverso il BIOS quindi non ti basta che andare sul mio canale e guardarti un mio ultimo video su come risolvere questo errore su Valorant molto semplice quello che dobbiamo fare è andare su VGC tipo di avvio a V sarà manuale voi dovete mettere automatico ok una volta applicato messo OK Andiamo su Valorant, però no sul gioco, apri percorso file, Riot Client Service, mostra altre opzioni, questo è del Riot, però non dobbiamo andare su, sul gioco, quindi proprietà. Compatibilità. Esegui questo programma come amministratore, ok? Facciamo ok. Lo stesso facciamo anche su Riot, quindi apriamo il nostro file. Riot Client Service. Proprietà. Compatibilità. Esegui questo programma come amministratore, ok? Fate ok. E riavviate il vostro sistema, ok? Questo qui è quello di Vanguard, Riot Vanguard della sicurezza anche di cheat su Valorant. Quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina. Se invece non siete riusciti a risolvere questo errore su Valorant entrate nel mio server Discord e vi aiuto io, ok? Quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!